Utilizziamo questi che sono i simboli, vedete tutto a sinistra, il ribbon arcobaleno, quello è il simbolo internazionale per l'autismo, l'arcobaleno, cioè i vari colori stanno proprio a eh, a simboleggiare le varie sfaccettature, tanti colori per tanti tipi di autismo, però poi viene riportato comunque nel puzzle, nella mente, insomma questi sono i vari tipi. Se noi ci facciamo riconoscere, gli altri ci possono aiutare, se noi chiediamo aiuto. Queste sono due delle misure che ho adottato io. Ho disegnato le magliette per mio figlio, abbiamo preso l'aereo, quindi l'ho fatto in inglese, sono autistico, abbi pazienza. Come siamo arrivati a Charles de Gaulle, uno degli aeroporti più grandi d'Europa, hanno visto la maglietta, sono venuti, ci hanno preso, ci hanno accompagnato in una stanza esclusiva per noi. Cioè, andiamo a vedere in questa slide che nella sindrome autistica abbiamo il disturbo autistico, la sindrome di Asperger, disturbo generalizzato pervasivo dello sviluppo, il disturbo autistico ad alto funzionamento. Vadiamo bene a questo: quando parliamo di disturbo. Quando parliamo di disturbo. quando parliamo di eh, autismo ad alto funzionamento, non dobbiamo pensare ad una diagnosi che sia più facile da gestire in quanto possiamo avere un autistico ad alto funzionamento che ha una buona capacità di linguaggio ma che ha delle limitazioni eh, legate a certi manierismi e a certe abitudini che possono eh, compromettere improvvisamente quella che è la realtà quotidiana ed ecco qui come in una eh, formula chimica le tre componenti che mischiate in maniera differente vanno a, comp a comporre l'autismo di quella persona. Livelli diversi di queste tre eh, componenti vanno a, a darci il livello di gravità, e il livello di compromissione, eh, soprattutto nella socializzazione. Quindi, eh, come dicevamo prima, non è una malattia, è una sindrome. Abbiamo qui la definizione di malattia, quindi un disturbo con una causa riconoscibile, accertata e che può sviluppare una cura. Invece quando il disturbo è caratterizzato da segni, sintomi che si verificano insieme ma con, eh, che non è eh, possibile ricondurre a una causa unica isolabile, qui si definisce sindrome. Diciamo quindi che di autismo non si guarisce e non si muore, ma il senso di questa frase è che praticamente sempre il bambino con diagnosi di autismo cresce, diventa un adulto autistico e sopravvive ai genitori. Come diceva Roberto, per semplificare noi ehm, splittiamo un po' le specifiche necessità e le disabilità, quindi parliamo di eh, disturbi della vista, di eh, disabilità uditive, motorie, eccetera. Ma come avete sentito già dalle relatrici di questa mattina, perché io non c'ero ma conosco benissimo Emanuela Storani perché lavoriamo insieme da anni, lei vi avrà parlato anche di pluriminorazioni psicosensoriali quindi vedete che il mondo del insomma l'essere umano è una figura complessa ecco perché ribadisco quanto ha detto anche Roberto in questo campo eh, dovete eh, affidarvi a dei professionisti se poi volete arrivare all'obiettivo raggiungere l'obiettivo Anch'io non parlo di disabilità motoria, ma di disabilità motoria al plurale, associandole anche ad altri elementi che possono eh, essere delle limitazioni o delle abilità delle persone che hanno una disabilità motoria. Con eh, Roberto avevamo anche concordato di fare qualche cenno all'ICF, che probabilmente qualcuno di voi... Uh, avrà conosciuto, che è la classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute, proprio per uh, diciamo, intuire anche come sia l'ambiente che determina la disabilità e non la persona stessa con le sue limitazioni. Quindi parleremo di CF, vi darò qualche dato che riguarda le disabilità motorie e non solo, e neanche sul manuale le troverete. Nessun manuale vi dirà che le donne hanno le mestruazioni. Sto scandalizzando qualcuno. E, um, nei nostri bagni non c'è un lavamani dentro al bagno insieme al WC, ma noi abbiamo necessità anche di queste cose. Qualche progettista se lo figura come facciamo noi a cambiarci, a cambiare un assorbente interno o una coppetta mestruale, io lo so che sto andando forse per voi un po' oltre ma questo fa parte dell'essere umano, questo fa parte delle risposte che un progettista deve dare quando sviluppa un ambiente, deve poter capire quante cose uno può fare in quell'ambiente, quante funzioni, in quanti modi e di tutto ciò che ha bisogno. Poi noi abbiamo sviluppato negli anni, perché siamo donne delle capacità da funamboli molto particolari, quindi ci attrezziamo a questo, ma l'ambiente non è fatto per noi. Quindi figuriamoci quanto eh, un progettista va a eh, interrogarsi sulle funzioni eh, che pos possono svolgere le persone all'interno di un bagno, in emergenza non potete utilizzare elementi, apparecchiature elettroniche, quindi montascale, non potete utilizzare ascensori. Quella sarà l'unica via di fuga per tutte le persone. Questo significa che nel piano di emergenza delle vostre strutture dovrete prevedere anche eh, l'addestramento del personale eh, che sarà in grado di condurre lungo le scale anche persone che hanno difficoltà motorie quindi eh, far scendere una persona per le scale con la carrozzina senza sollevarla oppure utilizzare opportuni ausili che vedremo più avanti un'altra ehm, un puntualizzazione è, è quella che disabilità e malattia non sono sinonimi non sono la stessa cosa ma ci possono essere persone che hanno una disabilità e nessuna patologia, persone invece che hanno delle patologie che eh, conducono ad una disabilità. E questo è, è anche molto, come dire, eh, un elemento di discrimine, anche perché ci sono patologie che sono degenerative, quindi la stessa persona potrà avere nel tempo esigenze molto diverse. Eh, il tempo significa anche nell'arco della giornata e poi andremo a vedere come riguardo ai numeri eh, l'Istat ci dice che mh, il 25% della popolazione più o meno in Italia ha delle limitazioni funzionali non parla solo di disabilità perché la disabilità è qualcosa di a volte certificato quindi i numeri che derivano da questo sono appunto numeri certificati da un'invalidità o altro ma le limitazioni hanno a che fare proprio con delle difficoltà che potrebbero avere anche persone che non hanno per forza una certificazione di disabilità. Anche una persona anziana può avere eh, una riduzione della mobilità, può avere una riduzione dell'udito piuttosto che della vista. E sempre per rimanere su qualche informazione che riguarda anche le disabilità motorie, il panorama è veramente vastissimo.